Ciao! Ora che siamo costretti tutti quanti a rimanere a casa, molto probabilmente passiamo più tempo sui social network e cerchiamo molte più cose su Google, molto più di prima quantomeno, leggiamo, ci informiamo, siamo molto affamati di contenuto. E se invece fossimo noi a creare quel contenuto, che cosa dobbiamo fare affinché il nostro sito web si posizioni quanto più in alto possibile sul motore di ricerca? Ebbene con il team di Apogeo abbiamo pensato a questo webinar in cui cerchiamo di capire quelli che sono i 10 elementi chiave da ottimizzare la SEO in una pagina web. Parleremo anche di cose che non vanno fatte e vedremo insieme che alla, alla base di tutto deve esserci uno studio attento e accorto dell'intento e dei bisogni delle persone. Diffondete la voce, iscrivetevi numerosi e mi raccomando state tutti a casa.